In questo caso per esempio evitare di riempire la gappa come un deposito, cioè usarla come un deposito, stessa storia. Cioè noi quando facciamo le verifiche, noi facciamo in realtà le verifiche a volte in semi-operational, cioè la norma parla di AT-REST e in operational. L'AT-REST non è altro che una verifica nel momento in cui la gappa è sgombra, priva di materiale, totalmente vuota, senza personale. Quella è la prova in AT-REST. La prova in operational invece è con la lavorazione normale lavorazione che la K fa tutti i giorni, con, compreso l'operatore, quindi proprio durante le fasi di lavoro. Noi in realtà cerchiamo di lavorare con um, un semi operational, nel senso che magari l'operatore non c'è perché sarebbe impossibile farle in operational tutti i giorni, però se troviamo le cappe con del materiale interno posizioniamo gli strumenti e le facciamo con il materiale interno d'accordo con il cliente, poi lo indichiamo come sepi operation, perché fisicamente è secondo me più vicino alla realtà rispetto a sgombrare tutta la cappa e dire che è tutto ok, e poi quando ci mettono il materiale non funziona più però in generale su questo più sulle cappe chimiche che è anche complesso togliere tutto il materiale dentro, sulle cappe biologiche in genere loro mettono e tolgono, sgombrano quasi sempre, però se trovo delle cose all'interno le faccio lasciare ai miei tecnici perché voglio capire se la cappa funziona in quel determinato contesto, non ha senso secondo me andare a togliere tutto quello che c'è sul piano di lavoro e questo è quello che vi dicevo che la norma parla di atti tutto sgombro e io ho prendendomi la responsabilità ho introdotto il semi operational da questo punto di vista, un po' sovversivo. poi è una vostra scelta, potete far togliere tutto e fate in l'importante è capire che la K funziona o meno, realmente che date delle se serie reali eh, situazioni al cliente.